Ciao! Oggi parliamo di passaparola! No, non sto parlando del programma televisivo, ma sto parlando del passaparola come strumento di marketing e quindi come strumento per acquisire dei nuovi clienti. Il passaparola lo conoscono tutti, l'hanno sentito tutti, non è niente di nuovo. È sicuramente uno dei più antichi strumenti di acquisizione della clientela. Ultimamente, parlando con tanti clienti, soprattutto i professionisti, eh, lavorando su quello che è il concetto di acquisizione del cliente, alla domanda, ma come arrivano da voi? Come vi hanno trovato? La maggior parte dicono, ah no, io lavoro col passaparola. Come se il passaparola fosse qualcosa che va fuori dal marketing. E invece no, il passaparola è il più antico strumento di marketing. Ma nell'era digitale è ancora utile il passaparola? Secondo me sì, lo è tantissimo. Il passaparola è uno strumento di marketing spontaneo. Spontaneo perché arriva in maniera completamente disinteressata e in qualche modo automatica da persone che ci conoscono. e Lo fanno in una maniera completamente naturale perché magari in quel determinato momento, a contesto temporale, conoscendoci sanno che può esserci utile una determinata segnalazione. Ti faccio un esempio. Ipotizza in questo momento di essere una donna incinta. Beh, sappi che in questo caso tutti ti parleranno di ginecologo? ostetrica, clinica nella quale andare magari a partorire, ti parleranno di negozi di bambini, di tettarelle, di passeggini, insomma di tutte quelle cose che sei mesi prima nessuno ti diceva assolutamente. O pensa magari se sei una persona appassionata di tennis, è chiaro che subito l'amico ti andrà a dire guarda che io ho comprato quella lacchetta, sai che hanno aperto un nuovo circolo e si può andare a giocare per due ore ad un prezzo veramente conveniente, poi hanno dei nuovissimi campi in terra battuta. E tutto questo viene fatto in maniera spontanea da persone che ti conoscono. Oltre ad essere uno strumento spontaneo, è anche uno strumento in target. Perché come vedi, quelle persone che ti parlavano del passeggino, del ginecologo o che ti parlavano del campo da tennis lo fanno perché sanno perfettamente che tu in quel momento puoi essere interessato a quel determinato servizio o a quel prodotto. Inoltre, ce lo dicono le persone che ci conoscono, che fanno parte della nostra cerchia e quindi siamo molto ma molto più propensi a fidarci perché sono nostri amici. Il passaparola è inoltre un ulteriore punto di forza. Un'antica teoria sociologica dice appunto che siamo, e che ci circondiamo, di persone simili a noi, ed è proprio così. Nell'esempio dell'andare a giocare a tennis abbiamo sicuramente degli amici che giocano a tennis con noi. Ci piace andare a mangiare sushi? Beh, non andiamo da soli, sicuramente abbiamo altri amici o amiche con i quali andare a mangiare sushi. Quindi io, se sono un giocatore di tennis, conoscerò altre persone che giocano a tennis. Se mi piace andare a mangiare i sushi o se mi piace, per esempio, andare a sciare, avrò altri amici con i miei stessi gusti e i miei stessi interessi. Capisci qual è l'importanza del target del passaparola? E allora, se tantissime persone arrivano da te per il passaparola, se sei un bravo meccanico, se sei un medico, se sei un avvocato, anche semplicemente se sei un ottimo salumiere e tante persone arrivano da te e ti dicono sai sono venuto perché mi ha mandato Mario, perché mi ha mandato Lucia, perché mi ha parlato di lei, quel mio collega beh allora non perdere questa opportunità e trasforma il passaparola in uno strumento attivo fai modo che i tuoi clienti, che già normalmente lo facciano, lo facciano in una maniera molto più propositiva che addirittura tu sei in grado di misurare. Oggi voglio darti alcuni suggerimenti per trasformare il passaparola da uno strumento spontaneo a uno strumento attivo e che tu puoi misurare. Facciamo alcuni esempi. Se sei un parrucchiere, sono convinta che non ti costerà poi tanto offrire, per esempio, un servizio come può essere una piega, oppure anche un colore, o perché no, una extension ecco in questo caso che cosa puoi fare tu per acquisire nuovi clienti con il passaparola immagina di prendere in considerazione le tue 20 30 clienti quelle più fidate quelle che vengono da te costantemente tutti gli anni da tempo ecco a questi clienti tu puoi dare un buono regalo una gift card chiamala insomma un po come vuoi da regalare a loro volta a delle amiche in questo caso che cosa ottieni ottieni che la tua cliente è contenta di ricevere qualcosa che ha veramente un valore perché loro si fidano di te normalmente mandano le loro clienti da te però in questo caso sono contente di poterlo fare perché possono regalare magari alla sorella, alla mamma, a un'amica stretta qualcosa veramente di valore che cosa la piega da te, il colore da te in questo caso, per esempio, se lo fai sotto Natale, potresti anche alleggerire la tua cliente fedele di un particolare regalo da fare alla sua amica. E ti posso assicurare che l'amica, ricevendo la prova colore, la prova piega, sarà ben contenta di venire da te. A quel punto devi essere bravo per cercare di conquistare la cliente. Oppure immagina di avere un autolavaggio. Hai un autolavaggio e hai un determinato numero di clienti, anche in questo caso puoi regalare ai tuoi clienti fidati dei voucher, delle gift card, da dare a loro volta al fratello, all'amico, al conoscente per portare l'autovettura da te. È un modo per farti conoscere, in effetti tu che cosa fai in questo? Non fai altro che dedicare magari un'ora del tuo tempo o due ore del tuo tempo per servire un cliente, è vero lo fai in modo gratuito, ma hai mai pensato quanto quelle due ore ti possono fruttare? Oppure hai una pasticceria, una pasticceria dove i tuoi clienti tornano continuamente, dove tante volte arriva qualcuno che ti dice che l'ha mandato quello oppure che l'ha mandato quell'altra. Beh, che ti costa magari sotto Natale o sotto Pasqua omaggiare questi clienti fedeli di buoni, anche semplicemente dei buoni sconto, perché in questo caso tu hai comunque il costo del prodotto che vai a vendere. Un buono sconto del 50% per assaggiare, per esempio, le tue zeppole di carnevale. Sono a carnevale o a Natale? Un altro suggerimento che mi viene in mente è quello che potremmo dare ad un pasticcere. Una pasticceria, per esempio, può dare ai suoi clienti dei buoni sconto da dare a loro volta ad altri conoscenti per fargli provare, in questo caso, i loro dolci. È uno strumento carino, è semplice, e utile. In questo caso ti ho parlato di buono sconto e non di voucher o di gift card, perché capisco che se sei un produttore e vendi qualcosa, a differenza di chi offre dei servizi, è comunque un costo. È vero, in quel caso magari invece che guadagnare 100 sul prodotto ne guadagni 50 o guadagni anche meno, però a lungo andare potresti aver acquistito un cliente, due, tre, quattro. Un altro dei sistemi per incrementare il passaparola è quello di utilizzare un sistema di referral. Il sistema di referral è simile al voucher o alla gift card, però in questo caso sono entrambe le persone che hanno un vantaggio. Il tuo cliente, che utilizzerà questo sistema per cercare altri clienti, perché a loro volta lui stesso ne ha un vantaggio. Cerco di spiegartelo in una maniera più semplice. Lo fanno, per esempio, tante assicurazioni, tante compagnie telefoniche, porta un amico e se hai un amico ricevi poi uno sconto. In questo caso che cosa puoi fare? Puoi gestire questo sistema innanzitutto in una maniera digitale. Non ti preoccupare, esistono dei programmi molto semplici che ti consentono per esempio di collegare una scheda oppure di utilizzare un piccolo software nel quale abbinato ad un determinato codice che tu assegni al tuo cliente dirai a quel cliente X guarda che ogni volta che tu mi porti qualcuno tu accumuli punti oppure accumuli dei buoni sconto. La persona invece che indirizzi verso di me, a sua volta, beneficerà di uno sconto. È chiaro che in questo caso sono stimolati entrambi io a parlarne, perché in questo caso ho un ritorno economico, e la persona che riceve quel vantaggio perché sa che se arriva tramite me, tramite il mio codice, tramite il mio link, potrà a sua volta ottenere lui stesso uno sconto. Ecco questi per esempio sono dei piccolissimi suggerimenti ma se pensi alla tua attività, nel caso specifico c'è qualcosa che puoi veramente regalare, dare in omaggio, beh allora tutto quello che tu hai cerca di trasformarlo in un sistema che amplifichi e stimoli il passaparola. Se ti è piaciuto questo video, lasciaci un like e condividilo. Se invece vuoi, non lo so, contattarci, sentirci, avere una consulenza con noi, qui sotto trovi un link per attivare la nostra consulenza gratuita. Che cos'è la nostra consulenza gratuita? È un semplicissimo servizio che attiviamo nel momento in cui ci dai il tuo nome e la tua email e vedrai che dopo un'ora ti ricontatteremo, ti ascolteremo. Ci parlerai di quella che è la tua azienda, di che cosa fai, cosa ti occupi, se utilizzi il web, o se non lo utilizzi e ti daremo dei semplici suggerimenti come quelli che abbiamo fatto oggi e se vorrai potremo magari iniziare una collaborazione professionale assieme. Ciao, alla prossima e mi raccomando, non puoi che parlare bene di noi, usa il passaparola.